Cioè, vabbè, scioccata scioccata. Salve a tutti, io sono Chiacobit e benvenuti in questo mio nuovissimo video Non ho molto tempo per fare questo video Però ci tenevo comunque a farlo Essendo che esattamente ieri è stato fatto un annuncio molto importante la Magic Press Edizioni ha annunciato l'uscita in Italia di Skip Beat, il mio manga e anime preferito da cui ho preso anche il nome d'arte per il canale. Infatti per chi non se lo ricordasse, uno dei primissimi video che ho fatto sul canale è stato appunto un unboxing in cui facevo vedere i volumi di Skip Beat che avevo acquistato dal Giappone, tra cui anche la rivista che avevo comprato dal Giappone sempre. Per chi non conoscesse Skip Beat consiglio di vedere la versione anime, giusto per darsi un'idea. E poi andare con l'acquisto del manga, ecco. Ma parliamo della trama di Skip Beat. La nostra protagonista è Kyoko, una ragazza di 16 anni che vive unicamente per il suo amico d'infanzia Sho, tanto da seguirlo nel suo trasferimento a Tokyo per diventare un idol. Lei si ritrova così ad aver abbandonato la scuola e a fare diversi lavori per mantenerlo. E beh sì, perché lui fa l'idol, però è lei che deve pagare le spese dell'appartamento. Cioè, la logica, proprio la logica. Quindi dai, si capisce che l'amore di Kyoko è un amore a senso unico. Però lei inizialmente è inizialmente stupida e non capisce. Ah, a proposito, è importante sottolineare che all'inizio di tutto questo si parla di uno scrigno. Tranquilli, vi servirà per prepararvi a dopo. Tanto tempo fa io creavo uno scrigno che aveva tanti lucchetti così che nessuno potesse aprirlo Ogni individuo riceve questo scrigno prima della nascita E il contenuto di questo scrigno è nascosto Cosa sarà mai? Ma ritorniamo alla nostra ingenua Kyoko Tra un lavoro part time e l'altro Gesti estremi come entrare con la bici che si conficca nel muro Nel muro proprio Di una libreria quasi uccidendo il gestore per avere il poster di Shaw d'altezza uomo Ritorna a casa e incontra Shaw che la tratta più male del solito Perché è arrabbiato con un attore di nome Garen. Ricordatevi questo nome che ha appena visto in tv e che è più popolare di lui, Kyoko cerca di calmare gli animi lasciando un messaggio sulla segreteria il giorno dopo del numero di Shaw e si presenta senza avviso all'agenzia di Shaw aggirando i controlli. E cosa scopre? Ragazzi ricordatevi lo scrigno, lo scrigno! Recandosi appunto agli studi televisivi, vede il ragazzo Shaw mentre parla con la sua manager e gli sente affermare che Kyoko è una ragazza noiosa e che non è altro che una domestica per lui. Kyoko diventa furiosa, lo scrigno si apre, cioè a livello proprio metaforico, si apre. Ci sono questi demonietti che escono in modo molto comico, un po' tragico, però vabbè. la fa buttare fuori dagli studi televisivi ridendo di lei. Ovviamente però si aspettava che lei piangesse per, per aver sentito quella, quel tipo di conversazione. Invece lei si incavola di brutto, spacca tutto, vuole... Abbazzarlo, praticamente, vabbè Comunque la nostra eroina, Kyoko, giura vendetta Decide quindi di entrare nel mondo dello show business Per diventare più famosa di lui e umiliarlo Ragazzi io veramente consiglio a tutti di vedere questa serie Ma anche di leggere il manga perché Lei per riuscire a diventare più famosa di lui fa di tutto Ma proprio di tutto, di tutto E cioè proprio vedere una, una ragazza così... Ovviamente fa molto ridere, ci sono tantissime gag. Lei alla fine entrerà nell'agenzia concorrente a quella di Sho. E avrà a che fare con questo Tsuru Ren. Non vi spoilerò troppo, però la protagonista, Kyoko, è una protagonista molto temeraria, molto anche divertente, in molte situazioni fa dei gesti veramente estremi. La sua carriera si incentrerà molto sui sentimenti, sul provare amore verso gli altri, sull'amare gli altri, sul voler aiutare gli altri per non avere solo dei scopi propri avere passione per quello che si fa e eh, non solo per vendicarsi. Scopriremo che Kyoko è davvero molto brava a recitare diversi ruoli e ha molte altre capacità ancora nascoste che possono emergere. Verremo a scoprire di più sulla sua infanzia, sul fatto che lei abbia avuto un brutto rapporto con la madre, è stata abbandonata da piccola e che le diverse competenze che ha acquisito mentre era con Sho le saranno molto utili. Insomma, Skip Beat è diversa dalle altre serie Shojo. Ma la domanda che si pongono tutti è riuscirà davvero a umiliare questo Sho? Chissà, non si sa. E poi un'altra cosa, si innamorerà forse di qualcuno? Non si sa. C'è sempre questa grande domanda esistenziale, ecco. È anche un manga e anime diverso dal solito perché i disegni ricordano moltissimo gli anni 90, perché anni 90, 80, 90, perché ha la particolarità di avere eh, i personaggi con le facce ovali. Adesso ultimamente sta davvero migliorando l'autrice, però ha appunto questa particolarità che a me sinceramente non dà fastidio, anzi è anche piacevole, però mh, vabbè... Sì. Comunque volete darvi un'idea, ma comunque di sicuro vi starò facendo vedere anche delle parti del manga che ho io, che ho comprato dal Giappone. E niente. Ma la mia reazione a questa cosa! Vi lascio i video delle mie stories di Instagram. A proposito, seguitemi anche lì per tenervi aggiornati sulle nuove uscite di Akatsuki no Yona. Cioè, io troppo contenta, avevo comprato i manga, io in giapponese, avevo comprato la novela, avevo comprato il fanbook. Spero che la novela e il fanbook vengano editati anche loro però cioè dai troppo contenta grazie ora però sono contenta grazie però quanto tempo ci metteremo ad arrivare pari con le uscite del Giappone anche quello dobbiamo calcolare cioè nel senso stiamo parlando comunque di un manga che supera il 40 volume cioè peggio di di Yona cioè vabbè ma poi questa cosa che. Cioè io vengo a sapere così. Così. Mi sente forse. Cioè io sono grande fan della serie, mi chiamo pure Kyokovit. Come nome d'arte, quindi cioè. Vabbè, basta. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, avrei tanto voluto approfondire di più l'argomento ma purtroppo non ho moltissimo tempo. Cosa ne pensate voi di Skip Beat? Lo stavate già seguendo? Oppure lo conoscete da poco? Insomma, fatemi sapere tutto quello che pensate qui sotto i commenti di questo video. Spero che vi sia piaciuto questo video, quindi lasciate un bel mi piace per supportarmi, un bel commento. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e attivate la campanellina e noi ci rivediamo in un prossimo video. Speriamo di rivederci proprio. <ride> Ciao!